del caporalato è importante anche nella serenità eh, sì, eh, noi mh, stiamo promuovendo questa iniziativa a livello nazionale SOS caporalato per eh, accedere i riflettori praticamente su questa problematica eh, sul piano territoriale ma sul piano nazionale. Eh, è chiaro e evidente che eh, il nostro obiettivo è quello di mantenere una legge, la 199, eh, una legge che praticamente ha cambiato completamente eh, il, eh, il sistema nel, nel mondo agricolo eh, e quindi noi abbiamo la necessità di eh, formalizzare e di sostenere questa legge e metterla in piedi non solo sotto l'aspetto repressivo ma anche voglio dire sotto l'aspetto della gestione del, dei flussi non solo quelli migratori ma anche dire, del, tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore agricolo perché questo è un settore che praticamente eh, è abbandonato sotto questo punto di vista eh, è chiaro e evidente che le parti sociali hanno un ruolo importante noi vogliamo evidenziare con questa iniziativa che eh, bisogna adesso dare gambe alla parte eh, successiva della legge che è quella della gestione praticamente della, della domanda e dell'offerta del lavoro e quindi dei servizi i vizi che si danno al lavoro in provincia di Saverno le aree più a rischio sono quella dell'Agronocerino e soprattutto la vasta Piana del Siede. Da questo punto di vista SOS Caporalato come funzionerà? Intanto questo numero, il numero verde che è stato attivato 800-199-100 è un numero praticamente che manterrà l'anonimato da parte del lavoratore. Questo vuole essere non solo un momento di denuncia ma anche dire, eh, di eh, supporto a, ad, un, eh, ad una legge che credo abbia già iniziato a dare. Dei, dei buoni risultati. È chiaro e evidente che eh, nel territorio eh, vige una sorta di omertà. Questo fenomeno non viene, non si vede, ma è un fenomeno che c'è eh, e che, eh, che eh, eh, mantiene, dicevo, questa omertà all'interno praticamente delle, delle asi perché il caporalato non è soltanto sfruttamento del lavoro nero e dumping, è dumping sociale, ma è anche, dire, il sottosalario. e que Su questo bisogna fare un lavoro molto, molto importante. Eh, è quello di tenere. Praticamente di eh, eliminare eh, questo gap tra il, la, la somma, eh, la, la giornata di lavoro messa in busta paga e quella, quella dichiarata in busta paga e quella data realmente al lavoratore. Io credo che su questo dobbiamo fare un grande lavoro, non solo di denuncia, ma anche di intervento con, eh, con le istituzioni perché diventa complicato eh, far esporre i lavoratori e questo vuole essere un segnale, non solo di allarme, ma anche praticamente. Di, ehm, eh, di incentivo a fare in modo che le aziende eh, iniziano a riflettere su questi processi. Segretario, oggi qui in provincia di Salerno per eh, sottolineare il vostro impegno contro il caporalato. Sì, perché abbiamo deciso a livello nazionale che va dato una spinta alla 199, va detto alle istituzioni, va detto alle controparti che quella legge è un'ottima legge però bisogna che essa sia presente attraverso una congrua eh, iniziativa tra tutte le parti messe in campo affinché le buone cose, le aziende che sono rispettose della legalità, che rispettano i contratti, siano quelle favoriti dal, eh, da tutti i sistemi territoriali. Gli altri eventualmente devono essere represse oppure le lo dobbiamo aiutare ad uscire fuori dalla legalità. Diciamo questo perché anche l'altro giorno abbiamo fatto un ottimo accordo con Anicav eh, territoriale della Campania, parliamo del conserviero. Salerno è un territorio che de del conserviero, della filiera del conserviero è a tutte le fasi produttive, dalla raccolta del pomodoro alla trasformazione. Ebbene in questo accordo abbiamo evidenziato che la buona le buone opere che le aziende fanno nel conservire, in tutta la filiera, vanno evidenziate e va data una mano. Chi eventualmente continua ad essere eh, l'azienda che sfrutta il lavoratore, che, eh, che con il sottosalario, con lo schiavismo, pensiamo a questo, al nuovo schiavismo del, eh, del nuovo secolo, noi diciamo no. Perciò ringraziamo intanto le forze dell'ordine che ci stanno dando un'ottima mano sulla fase repressiva, eh, scovando eventualmente chi nel settore fa ancora eh, sottosalaria e non applica i contratti. Però diciamo, a col Coldiretti, Confagricoltura e CIA, di sedersi ad un tavolo e con noi fare tutte le buone iniziative affinché si dia risposta a chi vuole stare nella legalità e vuole fare dell'agricoltura una cosa buona e non cattiva. Si diceva la, la piaga del caporallato che riguarda i braccianti non solo extracomunitari. No, assolutamente. Dal nostro punto di vista permane il, questo fenomeno che riguarda anche i lavoratori italiani, sottopagati, a cui eh, viene chiesto il taglieggiamento per il trasporto sui luoghi eh, di produzione. E quindi la battaglia che la CISL insieme alla federazione del nostro agroalimentare intende è una battaglia ovviamente di civiltà, per ridare dignità al, eh, al lavoro e ai lavoratori, ma soprattutto per far crescere in termini di qualità un settore che ha grandi numeri qua nella provincia di Salerno e che dobbiamo inrobustire e rafforzare.